Baloo! sei pronto? Andiamo? Andiamo al campo di Germano a prendere gli ingredienti per la ricetta di oggi. Su. Ciao a tutti, questa mattina dopo una bella passeggiata all'orto di Germano ho colto queste bellissime ciliegie, o come diceva la mia nonna, le chiarace, e quindi voglio provare a fare un blue cake alle ciliegie. 100 ml di olio di semi di girasole, 3 uova direttamente dal culo della gallina. 250 g di farina di tipo 0, 180 g di zucchero di canna, lievito per dolci e 400 g di ciliegie frullate. Ho già rotto le uova dentro un recipiente e ora aggiungiamo mano a mano un po' di ingredienti liquidi e un po' di solidi andando a mescolare con il frullatore. A lui non piace il frullatore? Ora versiamo il preparato all'interno di uno stampino per dolci, dopodiché lo guarniamo con un po' di ciliegie. Infine lo mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti nel caso di un forno statico e a 170 gradi per 40 minuti se il forno è ventilato. Una volta terminata la cottura del nostro dolce manca solo la parte più bella, l'assaggio! Esperimento riuscito, come dice il proverbio, una ciliegia tira l'altra, ma in questo caso una fetta di dolce la ciliegia tira l'altra.